Ciao sono Dario per Alternativa Linux. Come aggiornare Linux Mint all'ultima versione? La procedura di aggiornamento è più lunga, delicata e potenzialmente a rischio di anomalie rispetto ad una nuova installazione. Ma vediamo comunque come fare. È assai probabile che tra le applet di Linux Mint 19.3 l'icona con il punto esclamativo dei rapporti di sistema sia già apparsa. Se fai clic su di essa apri di fatto l'utilità rapporti di sistema, cliccare sul pulsante aggiorna Linux Mint 20 Uliana però non fa altro che portarti alla pagina del blog ufficiale, in inglese, che ti spiega come fare. Ma per fortuna c'è alternativa Linux. E comunque non devi attendere la notifica per poter procedere all'aggiornamento. Anzitutto nel caso di un computer portatile assicurati di essere connesso alla rete elettrica prima di cominciare. È indispensabile eseguire una istantanea dello stato attuale dell'installazione. In mancanza di un cosiddetto snapshot, la procedura non potrà proprio essere avviata, secondo quanto da me sperimentato. Tale cautela preventiva consente di ripristinare lo stato attuale di Linux Mint nel caso qualcosa andasse storto, sia dall'interno dell'attuale installazione, sia avviando time shift da una sessione live USB o da DVD di Mint se non riesci ad avviare il desktop. Si tratta di un'ipotesi remota, ma è bene sapere che così facendo si è coperti in caso di qualunque anomalia ed il ripristino dello stato funzionante delle cose è garantito. Sappi che l'istantanea può venire creata soltanto in una partizione Linux in formato EXT4, quindi all'interno della partizione dell'installazione stessa del sistema, in quel caso viene salvata nella cartella Timeshift, oppure formattando in formato EXT4 una partizione su hard disk interno o su un supporto USB esterno. Avvia Time Shift che trovi nel menu Applicazioni sotto la categoria Amministrazione. Premi su Configurazione guidata, seleziona RSync come tipo di istantanea e premi Avanti. Seleziona una partizione Ext4 con spazio sufficiente per usarla come destinazione e premi su Avanti. A questo punto puoi premere il bottone Crea per avviare la creazione dello snapshot. Verrà calcolato lo spazio necessario e successivamente avviata la creazione dell'istantanea. Assicurata la presenza di uno snapshot puoi proseguire. La presenza di PPA o repository di terze parti aggiuntivi rispetto a quelli predefiniti potrebbe causare problemi durante l'aggiornamento del sistema, in particolare nel caso in cui alcuni dei pacchetti coinvolti siano più aggiornati rispetto a quelli presenti nell'installazione di Linux Mint 20. Puoi procedere in tal senso dal gestore aggiornamenti sotto modifica fonti software oppure avviando l'utilità direttamente dal menu applicazioni sotto la categoria amministrazione. Spostati nella scheda PPA e togli il segno di spunta da eventuali archivi personali attivi. Subito dopo vai nella scheda Repository aggiuntivi e procedi allo stesso modo. Poi conferma l'aggiornamento della cache APT come suggerito. Adesso è il momento di passare alla scheda manutenzione, sempre nelle fonti software. Premi sul bottone Rimuovi pacchetti estranei. Qualora l'esito della verifica ne mostrasse alcuni presenti, premi sul bottone Seleziona tutto e poi su Rimuovi. Sempre nella scheda manutenzione delle fonti software troverai il bottone Downgrade pacchetti estranei. Premilo e attendi i controlli. Qualora la finestra ne mostri alcuni, seleziona tutto e poi Downgrade. Adesso devi riavviare il computer. Il team di Linux Mint suggerisce poi la creazione di un nuovo snapshot. Per scaricare ed installare lo strumento per l'aggiornamento di versione di Linux Mint devi aprire una finestra di terminale e digitare il comando apt install mint upgrade. Conferma con l'indicazione della tua password amministrativa e attendi il completamento. Adesso è il momento di simulare un aggiornamento. Si tratta di un controllo preventivo che punta temporaneamente il tuo sistema sulle fonti software di Linux Mint 20 per verificarne l'impatto sui pacchetti coinvolti. Se il tuo computer è un portatile è il momento di collegarlo alla corrente o riceverai un errore. Procedi poi digitando nel terminale il comando Mint Upgrade Check. L'utilità ti avviserà in inglese su ciò che stai per autorizzare, ovvero la creazione di un backup delle tue fonti software nella tua cartella home, il temporaneo appuntamento su quelle di Linux Mint 20, la disattivazione di eventuali pacchetti e PPA estranei e il ripristino alla situazione attuale al termine della simulazione. Digita Y per confermare l'avvio dell'operazione e indica la tua password amministrativa. Se non hai ancora creato uno snapshot, la procedura non verrà avviata e dovrai procedere in tal senso. Lo strumento di aggiornamento verifica la tua configurazione e dopo alcuni istanti si fermerà per mostrarti quanto segue. Il programma di installazione apt calcolerà poi le modifiche necessarie ad aggiornare a Linux Mint 20 Uliana. Nel caso vengano rilevati conflitti per i quali APT non può effettuare un aggiornamento, prendi nota di quali sono, rimuovili con il gestore pacchetti nel menu sotto la categoria amministrazione e disegui di nuovo Mint Upgrade Check. Se tutto va bene, al termine della procedura vedrai la conferma di una simulazione completata con successo, seguendo le indicazioni fornite finora, se il controllo preventivo è andato a buon fine puoi passare a scaricare l'aggiornamento a Linux Mint 20. Serve ancora agire in una finestra di terminale digitando il comando Mint Upgrade Download. L'utilità Mint Upgrade ti avvisa ancora che sta per creare una copia delle fonti software attuali del sistema per poi puntarle temporaneamente verso quelle di Mint 20 Uliana, disattivando pacchetti e PPA di terze parti prima di scaricare tutto ciò che serve ad aggiornare il tuo sistema. Conferma digitando Y, poi la tua password e attendi il completamento che sarà segnalato dal messaggio Command Download Completed Successfully. Arriva finalmente il momento di procedere alla fase più delicata dell'intera procedura, l'aggiornamento vero e proprio di Linux Mint 19.3 a Linux Mint 20. Per farlo devi ancora usare il terminale digitando il comando Mint Upgrade, Upgrade. Dovrai ancora confermare digitando Y l'avvio delle operazioni che non dovranno essere interrotte. Dopo qualche minuto, a seconda della velocità della connessione, apparirà la schermata che segue. Viene avvisato che stai per autorizzare l'aggiornamento irreversibile ad Uliana, che devi aver fatto i backup del sistema e che, al team non manta certo il senso dell'umorismo, è bene che tu abbia già fatto tutti gli scongiuri del caso prima di procedere. Conferma digitando Y. I pacchetti in installazione cominceranno ad essere estratti. Dopo circa un minuto il processo si interrompe mostrando la schermata seguente. Ti avvisa che alcuni servizi dovranno essere riavviati via via che alcune delle librerie coinvolte sono aggiornate e che per evitare di dover confermare singolarmente il riavvio di tutti i servizi, l'operazione può essere automatizzata. Con il tasto tab della tastiera spostati su sì e premi invio per continuare. Se hai il secure boot attivo, l'aggiornamento del kernel richiederà una specifica autorizzazione per il cosiddetto enroll nel sistema e ti apparirà la schermata successiva. Questa avvisa che è il momento di digitare e confermare una password che ti sarà richiesta al successivo riavvio dal BIOS del computer. Con la pressione del tasto Tab sulla tastiera evidenzia ok e premi invio. Digita la password temporanea, premi invio, confermala e premi ancora invio. Quando il computer sarà riavviato dovrai selezionare l'opzione Enroll Mock e digitarla per autorizzare il nuovo kernel a gestire le periferiche del computer. Indicata la password per il Secure Boot, l'operazione di installazione dei pacchetti per l'aggiornamento dovrebbe richiedere non meno di un quarto d'ora. Durante queste fasi potresti verificare sfarfalli dello schermo, disconnessioni dalla rete e altri temporanei sintomi del riavvio dei sistemi coinvolti. Al termine, se gli scongiuri hanno funzionato, apparirà la conferma dell'aggiornamento e la necessità di riavviare il sistema. Non resta che digitare nella finestra terminale Sudo Reboot. Ottimo! Il tuo sistema operativo è adesso Linux Mint 20 Juliana. Potresti essere interessato alla configurazione iniziale o al manuale d'uso di Linux Mint 20 Cinnamon. Nella guida all'interno del blog troverai questi ed altri tutorial per comprendere e ottenere il massimo da questa favolosa distribuzione Linux. Ti ricordo di iscriverti al canale per ricevere notifiche sulla pubblicazione dei prossimi video e in ogni caso di fare riferimento principalmente proprio al blog, dove troverai i video incorporati nelle relative pagine che aggiorno continuamente. Ciao e alla prossima!